Ciao, sono Marco e voglio raccontarti un aneddoto. Agenzia dell'entrata ufficio di scossioni, apre alle 8 e un quarto, io sono lì verso le 8 e 10. Mi metto a fare un po' di fila, diciamo, lì, eh, come ultimo arrivato in quel capannello di persone che si era creato e un signore mi fa notare che su un muretto ci sono dei bigliettini scritti a mano con una prenumerazione per poter fare una fila, per prendere il numero ufficiale, un po' più ordinata. Quando sta per aprire l'ufficio, tutti si mettono lì in coda, si interpellano che numero hai tu, che numero hai tu e un ragazzo che era evidentemente arrivato prima di altre persone si accorge che è senza quel bigliettino lì e gli dicono guarda puoi prendere il biglietto lì sul numeretto, sul muretto, cioè che senso ha? Lui prende ovviamente il biglietto successivo al mio, era il numero 20, io avevo il 19, si mette in coda dietro di me e a quel punto io ovviamente mi... mi Giro verso di lui e gli dico guarda, non so rispetto alle altre persone come sei arrivato, di sicuro sei arrivato prima di me perché ero l'ultimo, prendi il mio biglietto, a me non fa nessuna differenza aspettare quei dieci minuti, un quarto d'ora in più, nessuna, perché poi quando vai in certi uffici tu lo sai che ci perdi tempo, stai lì per perdere del tempo, e poi era anche una cosa giusta. Quando poi dopo abbiamo preso il biglietto ufficiale per andare allo sportello, il biglietto erogato lì all'ingresso, questo ragazzo viene da me e mi offre un caffè. Questo ha diversi significati questo aneddoto. Il primo è che la gentilezza paga sempre. La seconda è che, il secondo significato è che bisognerebbe guardarci un pochino di più intorno l'uno con l'altro e darci una mano perché se una persona ha commesso un errore può capitare a tutti e a chi non avrebbe fatto piacere sapere che le altre persone potevano essere comprensive con quell'errore? A tutti! Io mi sono sentito quasi una persona speciale senza aver fatto niente di strano perché tanto quel ragazzo comunque era prima di me. Io ho semplicemente conservato il posto che avevo, non mi sono approfittato di un problema altrui, di un errore commesso da una persona, ovviamente non volontaria. E anche grazie al fatto che non ha trovato una persona gentile come l'ho trovata io, che gli ha fatto notare che c'erano dei biglietti per una prefila, i famosi biglietti eliminacode che in realtà non è che la eliminano, gli danno una riordinatina. Questo è l'aneddoto e questi sono i significati, dovremmo tutti quanti guardarci un po' più intorno per cercare di comprenderci un po' meglio e starci vicino, perché oggi quel ragazzo ha avuto bisogno magari del mio piccolo contributo per non cadere, nella, diciamo. per non fare avere un peso maggiore a quel piccolo errore che ha commesso, Un domani poteva succedere a me, potrebbe succedere a me a me non è cambiato niente e ci ho guadagnato un caffè e diciamo pure, tra virgolette, l'amicizia di una persona, anche se poi magari quel ragazzo non lo rivedrò mai più. E in più mi ha fatto sentire a posto con me stesso per aver fatto una cosa giusta. Questo era quello che volevo condividere con te, a me non resta che salutarti con un abbraccio, magari un po' sudato, ma un abbraccio fa sempre così idea di affettuoso.